Dio è fedele, amen. amen. Abbiamo visto tante vittorie in queste settimane e anche se molte cose ancora non le vedete, le vedremo nelle prossime settimane. Amen. Perché quello che noi otteniamo nello Spirito poi si manifesta nel mondo reale. E quindi siamo in un anno di vittoria, siamo in un anno di grandi conquiste. Questo è l'anno in cui vedremo tante e tante belle cose già le stiamo iniziando a vedere ma siamo appena all'inizio Amen. Amen. Amen. Amen. e vi porto come diceva pure la pastora i saluti del pastore Antonio e della pastora Titti della chiesa Reale di Valencia dove siamo stati questa settimana abbiamo lì passato il compleanno della pastora ed è stato anche un momento bello per poter stare con i nostri padri spirituali poter avere momenti per parlare del Signore per avere momenti di comunione profonda e poi anche per servire nella chiesa già hanno detto se non vi vogliono a parete venitevene qua voi siete dei grandi pastori e avete bisogno di voi, venite ho detto oh, dove vai? abbiamo <ride> <ride> persone che hanno bisogno di noi in eh, eh, Italia <ride> già ci volevano far trasferire no ho detto, no, no no, non mi preoccupate. <ride> però veramente è una chiesa benedetta dal Signore e ringraziamo il Signore per i nostri padri spirituali che sempre ci guidano, ci danno consigli, direttive Amen. che ci portano avanti e andremo di vittoria in vittoria e questa mattina parleremo di vittoria Amen. parleremo della vittoria attraverso la riconciliazione e vogliamo leggere in Matteo capitolo 5 dal verso 22 al verso 24 la vittoria la possiamo ottenere in tante maniere ma molte volte ci sono delle cose che bloccano la risposta alle nostre preghiere perciò abbiamo bisogno di alcune cose di cui parleremo questa, questa mattina Quindi dobbiamo leggere Matteo capitolo 5 dal verso 22 al verso 24 la Bibbia dice così ma io vi dico Chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello qualcosa contro di te lascia lì la tua offerta davanti all'altare e vai prima a riconciliarti con tuo fratello poi vieni a offrire la tua offerta Amen. Amen. vatti prima a riconciliare con tuo fratello e poi vai e torna e offri la tua offerta Amen. Amen. quindi Dio ci ha dato grandi vittorie quest'anno quest'anno nessuno ci potrà resistere il verso che il Signore ci ha dato per quest'anno è Giosuè 1.5 che dice nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè così sarò con te non ti abbandonerò non ti lascerò e non ti abbandonerò Amen. nessuno ci potrà resistere questi sono giorni di grande vittoria però per ricevere questa vittoria per ricevere risposta alle preghiere dobbiamo far sì che tutti gli ostacoli davanti a noi siano scompli Sapete, il regno dei cieli funziona un po' come la costa, è un po' come simile al regno, ai regni umani, in cui tu per fai una richiesta mandi una lettera, no? Questa richiesta arriva, viene vagliata, viene esaminata e se non ci sono problemi, allora arriverà la risposta. Però se ci sono dei problemi, degli inconvenienti, ecco che quella domanda si ferma questo cambia nella burocrazia umana però esistendo la burocrazia ci resta sapete anche quando tu vai a cambiare un assegno per chi è pratico di assegni per esempio ti da che dà un assegno di un milione di euro tu hai in mano l'assegno ma non c'hai in mano un milione di euro che cosa devi fare? devi andare in banca dai l'assegno ma non ti danno i soldi perché? devono fare delle verifiche devono controllare che la firma sotto l'assegno sia veramente quella della persona che ha il conto corrente devono controllare se la persona che c'è il conto corrente c'è i soldi se tutte le verifiche sono ok, quei soldi ti saranno accreditati sul conto corrente dopo dei giorni che si chiamano valuta per chi è poco esperto. quindi tu hai l'assegno, però in realtà non hai ancora i soldi e le promesse di Dio sono un po' uguali la promessa di Dio dice la Bibbia sono sì e amen. amen. Quindi, quando Dio dice una cosa, è così, è vero o no? Amen. Però, che succede? Che quando la nostra preghiera arriva davanti al trono di Dio, vengono effettuate anche lì delle verifiche: che sono delle verifiche sulla nostra vita. E una di queste è quella di cui, di cui vogliamo parlare questa mattina. Cioè, noi sappiamo praticamente che tante cose Dio ci ha promesso tante cose Dio ci ha detto nella sua parola però molte volte non vediamo la risposta non vediamo che quelle cose che Dio ci ha promesso sono reali per noi perché c'è qualcosa che ostacola la risposta del Signore noi sappiamo per esempio che le nostre offerte anche sono un'arma potente davanti a Dio a me lo sapete c'era un giorno un centurione romano che era da libro che si sono stato mandato da te. Si chiamava Cornelio, questo centurione romano. Ed era romano, non è, apparteneva al popolo di Dio. Però l'angelo dice una cosa: le tue preghiere e le tue offerte sono salite davanti a Dio come una ricordanza, diceva la vecchia d'età. Per ricordare le cose. Quindi, oltre alle preghiere, anche l'offerta era un'arma potente per le nostre preghiere però anche se tu vuoi fare un'offerta davanti al Signore anche se tu vuoi dare tutto il tuo cuore per il Signore se ci sono delle, degli ostacoli non arriverà la risposta di Dio quali sono questi problemi che possono bloccare la benedizione di Dio sulla tua vita? questa mattina ne parleremo in modo particolare di tre che sono tre ostacoli molto importanti e anche difficili da superare per l'essere umano ci sono tre ostacoli di cui parleremo questa mattina per poter ricevere la benedizione di Dio perché la benedizione già è sopra la tua vita Vabbè. Vabbè. Vabbè. sapete quando noi siamo in chiesa c'è la presenza di Dio che è diversa dalla benedizione Dio ci ha posto la benedizione sopra la tua vita la risposta alle tue preghiere la prosperità la salute però se ci sono delle cose che lo salvano quella benedizione non si compirà quali sono questi tre problemi di cui vogliamo parlare stamattina la prima è quando c'è un'offesa ad un tuo fratello se tu fai un'offesa ad un fratello la seconda invece è quando tu ricevi purtroppo un'offesa, un'ingiustizia e non perdoni la famosa mancanza di perdono e poi la terza è riguarda le nostre relazioni matrimoniali quello che succede all'interno della famiglia tra marito e moglie quindi perché l'offesa a tuo fratello è un problema? perché fino a quando non ti riconcili la benedizione di Dio sulla tua vita non arriverà sapete la Bibbia ci parla della storia del re Davide il quale già, aveva, già era diventato re già aveva vinto tanti re però ad un certo punto succede qualcosa di strano ci sono tre anni di carestia e lui non riesce a capire perché cosa sta succedendo ci sono problemi non riesce più a vincere le sue battaglie che sta succedendo? E quindi va, inizia a pregare davanti a Dio e dice «Signore, che sta succedendo? Qual è il problema?» E Dio gli dice che Saul aveva maltrattato i Gaboniti e i Gaboniti dovevano ricevere giustizia. Finché i Gaboniti non avrebbero ricevuto la giustizia per le offese che Saulo aveva creato, non aveva neanche creato Davide il problema, ma se i carboniti non sarebbero, non sarebbero stati ripagati di quelle offese ricevute, la benedizione di Dio sul regno di Dio era bloccata, era ferma. Quando tu offendi qualcuno, quando tu parli male di un fratello o quando crei un problema di un fratello, per esempio ci sono alcuni che fanno fare dei lavori e i fratelli non li pagano, ci sono alcuni che... che parlano male di, di fratelli, parlano male di pastori, parlano male eh, di tutti quanti, quelle cose bloccano la benedizione di Dio, la benedizione di Dio non può scendere fino a quando tu non andrai a aggiustare quella situazione e Davide fu così, andò a dire ai carbonitici cosa dobbiamo fare per risolvere questa situazione e i carbonitici chiesero che i figli, alcuni figli di Saulo venissero uccisi e la situazione si sistemò e la benedizione tornò di nuovo a fluire nella vita di Davide e nel popolo di Israele questo per dire che cosa? che se tu hai offeso dei fratelli in Cristo membri della Chiesa membri del corpo di Dio o anche se hai parlato male di persone quella cosa produce una maledizione sopra la tua vita la benedizione si blocca e non può scorrere attualmente sopra la tua vita hai bisogno di regolare le situazioni in sospesa hai bisogno di sistemare le cose con le persone a cui hai fatto del male, persone magari che hanno sofferto a causa di quello che tu gli hai detto o a causa di quello che tu gli hai fatto. E Dio è santo, fratelli e sorelle, ed essendo santo non andrà mai a benedire le persone che per esempio causano divisione, le persone che causano sofferenza in un altro figlio di Dio, le persone che vengono meno all'onore che bisogna dare. Quindi c'è bisogno di recuperare queste situazioni in sospeso. La seconda causa che blocca la benedizione di Dio è quando tu sei offeso e non perdoni. In Matteo, capitolo 18, lo potete leggere a casa, dal verso 24 al verso 35 si parla della storia di un re. Questo re aveva una persona che gli doveva una grande quantità di soldi. Matteo capitolo 18, i versi dal 24 al 35. E quindi questo re iniziò a fare i conti, chiamò i suoi debitori e fece togliere la benedizione che aveva quest'uomo. Quest'uomo aveva una famiglia, aveva una moglie, aveva dei figli, gli fece togliere la moglie, imprigionare la moglie, gli fece imprigionare i figli. E gli disse, adesso rimarrà in prigione fino a quando non mi l'ultimo soldo. Si parla di un debito di circa 150.000 euro di oggi. Ammonete a sì. Questo Quest'uomo iniziò a implorare perdono davanti al re: Re, perdonami, re, perdonami, abbi pietà, ti pagherò il debito. E sapete cosa fece il re? Perdonò. E quest'uomo riempie la moglie e i figli. Però cosa succede? Esce fuori e trova una persona che gli doveva circa 10.000 euro. E dice, dammi i soldi che mi devi, E succede la stessa storia, quest'uomo si inginocchia, perdonami, ti prego, ti li con il tempo, dammi... E lui dice no, e lo fa imprigionare. Cosa succede? Il re quando viene a sapere questo, toglie di nuovo la benedizione sopra quest'uomo, fa di nuovo imprigionare la moglie, i figli e dice, adesso mi renderei conto di tutto quello che mi dico. Quando tu non perdoni le offese che ti hanno fatto, in automatico la Bibbia dice che Dio non ti perdona. Dice la Bibbia che ti dà in mano agli aguzzini. Questi aguzzini sono degli spiriti di tormento, che ti tormenteranno fino a quando non avrai scontato la tua pena. E molti vivono scontando pene perché? Perché non vogliono perdonare le persone a cui hanno fatto del male e portano dentro delle sofferenze. dei grandi vuoti delle grandi radici di amarezza è vero che hanno offeso che hanno fatto del male hanno dei debiti nei tuoi confronti però il Signore ha detto perdona perché io ti ho perdonato sapete queste amarezze le mancanze di perdono possono inquinare la tua vita Ebrei capitolo 12 il verso 15 dice una cosa molto importante ci dà un grande consiglio Ebrei capitolo 12 verso 15 dice va tanto bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati molti vengono contaminati attraverso le mancanze di perdono la radice di amarezza viene contaminata nell'anima e anche nel corpo sapete molte malattie come possono essere i tumori oggi la scienza lo sta scoprendo che molte malattie vengono da situazioni eh, emotive però nella realtà la Bibbia già ce lo diceva perché? perché la radice di amarezza contamina la tua anima, il tuo spirito e anche il tuo corpo quindi molte volte la, la radice della tua malattia potrebbe essere proprio la mancanza di perdono perché tu non perdoni Dio non ti perdona se in mano degli acusini e sconderai il tuo debito la benedizione di Dio non può essere posta sopra la tua vita puoi pregare ma non riceverai risposta tanti pregono, pregono, pregono per anni ti, signore sto pregando da anni ma tu non mi rispondi controlla se devi perdonare qualcuno ah ma io ho perdonato quella persona Sì, è perdonato però quando la vedi dentro di te succede qualcosa e lo stomaco si inizia a intorcigliare il fegato inizia a dare pugni e reni e dentro c'è tutta la guerra significa che non è ancora perdonato è semplice se tu hai perdonato una persona, vedi quella persona non ti fa niente ovviamente se tu sei una cattiva persona e hai fatto una cattiva esperienza, non ci avrai più a che fare però se dentro di te c'è ancora qualcosa che si muove significa che c'è ancora quella radice di amarezza che non l'hai ancora superato, non l'hai ancora perdonato ed è qualcosa di difficile fratelli e sorelle perdonare perché a volte ci sono delle persone che ci fanno così male così nella profondità molto spesso sono proprio quelli che ci sono più vicini i nostri familiari, i nostri amici quelli che ci dovrebbero aiutare sono quelli che all'improvviso non soltanto non ti aiutano, ma li mettono anche qui addosso quando stai nell'acqua, ci affondano e queste sono cose che ci fanno stare male persone che vanno in giro parlando male di noi e noi soffriamo però ti dico una cosa, non vale la pena soffrire per queste persone perdonare non vale la pena stare male per persone che ti hanno fatto del male lascia stare fai come dice il Signore il perdono non serve agli altri serve a te per stare bene con te stesso. Se ci sono delle situazioni, Dio farà giustizia, a suo tempo, nella sua maniera, come Lui lo fa. Ma il compito tuo è perdonare. Perdona. Amen. Non offendere e perdona a coloro che ti hanno offeso. Diceva qualcuno, questa è la ricetta della felicità. Ed è vero, ma è anche la ricetta per ricevere la benedizione di Dio se tu stai lì per presentare la tua offerta davanti all'altare diceva il passo che abbiamo letto e ti ricordi che qualcuno c'ha qualcosa contro di te c'è una situazione in sospeso c'è amarezza c'è una casa di perdono vatti prima a riconciliare perché sennò quell'offerta non serve a niente quella preghiera non serve a niente no signore ma io faccio 24 ore su 24 di preghiera 7 giorni su 7 camminerò a piedi scalzi da qua fino a quella colonna eh, salirò le scale eh, 150.000 scalini non so e queste cose qua non funziona non è così non è questa la maniera di ricevere la risposta di Dio o come dice qualcuno la grazia di Dio non funziona così se tu non perdoni la voglia di salire e scendere la scalinata 50 volte Riuscirà il sangue del video dalle ginocchia come esce a tanta gente che va in questi santuari in queste processioni? Ma non ci sarà risposta perché? Perché i principi di Dio sono la base perdona quelli che ti hanno fatto del male e soprattutto se hai offeso qualcuno, vatti a riconciliare perché attraverso questo arriverà la vittoria. Amen. Amen. Ma la terza cosa è quella più bella perché è quella che molte volte non ci pensiamo. Perché? perché le nostre relazioni familiari anche possono bloccare la risposta del preghiere di Dio primo Pietro capitolo 3 verso 7 dice così primo Pietro capitolo 3 verso 7 similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole e onoratele perché sono coereni con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite dice così marito dice così A mami, tutti i mariti zitti. allora per quando sarai marito se vuoi che il Signore ascolti le tue preghiere è che le tue preghiere non siano impolite, dovete onorare le mogli è vero o no? Dai io questa mattina voglio onorare mia moglie vieni qua lassù? in settimana è stato il suo compleanno? voglio onorare pubblicamente davanti a tutti no. perché il signor la sorpresa, no. abbiamo fatto di tutto questa mattina per fare, per fare questa grande sorpresa però veramente ci tenevo a ringraziarti pubblicamente essere sempre al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte in ogni situazione che affrontiamo e voglio dare gloria a Dio questa mattina per la moglie che mi ha dato a, me? a me? Dio quindi marite mariti tutte le mogli sono contente però anche le mogli devono rispettare i mariti Amen. Amen. Amen. Amen. non diciamo soltanto quello che riguarda i mariti abbiamo studiato la scuola del <ride> <ministero>, <ride> ma diciamo anche quello che riguarda le mogli anche le mogli devono rispettare e onorare mm -hmm. i mariti Amen. altrimenti le vostre preghiere possono essere impedite fratelli e sorelle molte volte per il litigi in famiglia la benedizione di Dio è bloccata ma noi dobbiamo onorare le nostre mogli, rispettare i nostri mariti. Questo fa sì che la benedizione di Dio arriva e c'è vittoria nella famiglia. Ma se prima nella famiglia c'è divisione, se prima nella famiglia c'è guerra, se prima nella famiglia siamo uno contro l'altro, e allora come possiamo andare avanti? La Bibbia dice che una casa divisa in se stessa non può durare. La nostra casa, la nostra famiglia deve essere una roccia, Amen. deve essere unita. Perché se è divisa in se stessa, e allora non avremo risposta alle nostre preghiere, non ci sarà vittoria. Ma se la nostra famiglia è unita, se le, le mogli sono onorate dai mariti, se i mariti sono rispettati dalle mogli, Cristo è al centro della famiglia, allora ecco che la benedizione di Dio è sopra la famiglia. Sapete quali famiglie ci sono? Divise, separate, con problemi, figli contro i genitori, genitori che si sono dimenticati dei figli e chi si è visto ultimamente c'è posto per te l'altra sera, eh, sta pensando sicuramente a questo. Genitori che si dimenticano dei figli per anni, figli che si dimenticano dei genitori che gli voltano le spalle. Questo accade perché? Perché non viene messo Cristo al centro della famiglia. E se Cristo non c'è, la benedizione di Dio non ci può essere. E le risposte alle preghiere non arrivano. Ma noi questa mattina siamo qua, Dio ci ha portati in questa chiesa questa mattina, proprio per dirci come possiamo vincere, proprio per darci una nuova opportunità. Perché Dio vuole rispondere alle mie preghiere. Amen. La Bibbia dice che, la, la, la parola di Dio dice che qualsiasi cosa che diamo al padre nel nome di Gesù, lui ce l'ha, ce l'ha. È come un assegno in bianco, deposto nella banda del cielo. Però se ci sono degli ostacoli, delle formalità, quella segno rimane là, i soldi sul conto corrente non arrivano. La, la preghiera sta lì, ma la risposta non arriverà. Perché? Perché ci sono delle cose che devi regolare nella tua vita. Devi perdonare. Devi chiedere perdono a coloro a cui hai fatto del male. Devi onorare tua moglie. Devi rispettare tuo marito. E allora vedrai la vittoria del Signore. Amen. Amen. Quindi, se ti ricordi che qualcuno o qualcosa ha qualcosa contro di te, se ti ricordi che hai offeso tua moglie o hai offeso tuo marito, gli è mancato di rispetto oggi, Dio ti sta dicendo: Sistema questa situazione. Lui ci vuole benedire grandemente. Amen. Amen. E penso che tutti quanti abbiamo offeso o siamo stati offesi, eh sì. e quindi tutti quanti abbiamo tanto e tanto da sistemare, però oggi abbiamo capito dove ci sono problemi, molti problemi. Per questo vogliamo avere un momento per poter pregare. Perché tante volte vogliamo perdonare, ma perdonare è difficile. Non abbiamo la forza di dire certe cose. Non abbiamo forza di chiedere scusa. Allora vogliamo avere un momento, un momento per pregare, se ci possiamo mettere tutti quanti in piedi.